Siamo partiti nel 1972 da Solarino in provincia di Siracusa con il mio papà e i miei fratelli e quindi l'agenda esiste nel 72. E piano piano abbiamo fatto un percorso, dopodiché il papà non, non c'è più e siamo rimasti in società io con mio, uno dei miei fratelli. Dopo un po' di tempo sono rimasto da solo è sciolta la prima società e quindi ho preso le reti nelle mani io. E su questo tragitto che ho fatto circa un 12 anni addietro ho pensato, ho lanciato il mio pensiero al caffè per potermi fare il caffè per la mia azienda. Adesso l'azienda è cresciuta, abbiamo sei punti vendita quindi c'è bisogno di tanto caffè 12 anni fa non, non ero pronto, forse ancora, per iniziare il tragitto, per potermi tostare il mio caffè. Due anni fa ho conosciuto un amico, eh, Angelo Napoli, di, di cui mi, mi sono convinto, non è che mi ha convinto lui, mi sono convinto io per portare avanti questo mio progetto che tanti anni addietro avevo pensato. Forse due anni fa, sono stato, no, sicuramente sono stato pronto per affrontare questo del caffè perché io nasco come, come pasticcere, poi ho raffinato i, mie, i miei pensieri e finalmente ci sono riuscito. Oggi tostiamo il caffè crudo, abbiamo fatto una nostra miscela personalizzata di cui abbiamo migliorato mese dopo mese. Oggi Credo che siamo arrivati a un punto di un buon caffè, un buon livello, ma come mi insegna la mia esperienza c'è sempre da imparare in qualsiasi momento e in qualsiasi persona. Quando una persona riesce ad ascoltare chi hai davanti e riesce ad ascoltare i messaggi, ne potrai fare qualcosa anche di tuo. Questo è importantissimo. C'è stato uno dei miei clienti così di passaggio che un giorno mentre che io ero seduto in un tavolo in uno dei miei locali Scusi ma lei è il signor Manciafico? Eh, sì sono io, mi dica cosa... Sai, uno quando viene un cliente a chiederti Scusi ma lei è il signor Manciafico, Uno può fare così e dire Madonna, che lamentera che ora c'è! E invece mi ha dato tanto sollievo quando mi ha fatto dei complimenti per quanto riguardava il nostro espresso. Guardi, eh, è una cosa da non credere, ma mi hanno detto che questo è il vostro espresso. Sì, io ho detto sì, noi eh, compriamo il caffè crudo, dopodiché lo tostiamo, lo mettiamo a maturare, ad ossigenare per, una, per un certo periodo di giorni, e poi lo proponiamo ai nostri clienti ma prima che io sono arrivato a questo risultato vi ho spiegato abbiamo lavorato così tanto e fatto tante prove che oggi mi sento soddisfatto che lei mi sta facendo questi complimenti veramente mi sono sentito sollevato da questo cliente il mio studio proviene dai dai laboratori ecco, e... Io tutti i giorni vado in laboratorio a produrre perché se non ci vado la mia giornata non passa bene e sto male arrivato la sera. Se invece mi faccio quelle 3, 4, 5 ore di laboratorio di produzione, allora io sto bene.